Salve a tutti, in questo video tutorial parlerò di una mh, caratteristica che QGIS purtroppo ad oggi non ha ancora È, eh, cioè della selezione di una futures partendo da una tabella eh, correlata cosa voglio dire? Mi spiego meglio attraverso un esempio quello che vedete a schermo è la mappatura e il censimento della pubblica illuminazione di, una, di un comune della Garfagnana. Ogni crocicchio che vedete rappresenta un punto luce. Infatti la tabella punti PIL raccoglie in sé tutti i punti luce. Se clicco su questo punto, QGIS mi fa vedere la foto del, del punto luce e una foto riguardante l'armatura. E qua vi sono tutti, tutti gli attributi. Bene, ogni punto luce, ogni palo della pubblica illuminazione può contenere da 1 a n armature. La stragrande maggioranza sono ad una armatura, ma può essere ce n'è anche 2, 3, 4, 5 e così via. Bene, in questo caso io ho realizzato una tabella, un vettore punti luce, punti pil, che rappresenta il punto dove è situato il lampione. Mentre nella tabella correlata, tabella armatura, ho messo gli eventuali, eh, le eventuali armature. Quindi se ha due armature ci saranno due record, se ci saranno tre armature, tre record e così via. Quindi la tabella armatura è una semplice tabella attributi, non contiene geometria. Bene, in questo caso la domanda che mi sono sempre posto e che abbiamo risolto, o meglio, che ha risolto Andrea Borruso è quello di avere la possibilità di selezionare attraverso una semplice tabella a attributi, di selezionare il relati la relativa a dei punti luce. Cioè, se io apro la tabella armature, queste qua sono tutti i dati relativi alle armature. Bene, se io in questa tabella facessi non so, una semplice ricerca e vorrei sapere quali sono le armature che hanno una potenza, per esempio, maggiore di 80 w com'è possibile farlo in QGIS? Molto semplicemente, si può fare in vari modi, ma quello che io ritengo più utile è quello di usare il tasto Funzione F3. Quindi, pigiando F3, compare questa finestra in cui io posso fare dei filtri e filtri su tutti i campi presenti nella tabella attributi, quindi nel caso specifico che ho detto poco fa voglio conoscere tutte le potenze, tutte le armature in cui la lampada ha una potenza maggiore di 80 w quindi io qua basta che scrivo 80 e poi qua in questo, se clicco qua posso scegliere e di quelli che hanno maggiore di 80 watt, se clicco su Select Futures, ecco mi dà 22 risultati. Vedete qua 22. Quindi vado qua e gli dico seleziona. Ecco qua. Quindi se vado su potenza, vedete qua la potenza 400, 400, 250 e così via, 100 e così via. A questo punto. Io posso fare altre eh, analisi, altre inferenze, posso dire, per esempio, se vado a vedere la lunghezza sbraccio, mi accorgo che ce n'è una che è 340 cm di sbraccio. Allora, a questo punto, se io volessi sapere, ma dove si trova questo punto? Questa è una semplice tabella attributi, non ha geometria. E mi chiedo, ma tra tutti questi punti che ho censito, dove che si trova? Quindi, per andarla a selezionare molto rapidamente, tasto, seleziono il record, come questo qua, tasto destro, e faccio selezione. Lui me l'ha selezionato. Poi basta che clicco su qua, zoom, selezione, eccola qua. La selezione in giallo ed è questa qua. In basso se ci clicco sopra, mi compare nuovamente la maschera ed è questo qua. Vedete questa foto qua? Se la ingrandisco, Ecco qua. Questo è un palo che ha due armature, con due, in questo caso lampade con una potenza maggiore di 80 watt e il cui sbraccio, quindi la distanza che c'è tra questo e questo, è maggiore di 3,40 m. Quindi, molto rapidamente, sono riuscito a individuare dove si trova quel punto luce. Questa caratteristica non, non è presente nativamente in QGIS. La soluzione è stata trovata, ripeto, da Andrea, trovata, è stata realizzata da Andrea Borruso attraverso una semplice azione sulla tabella correlata Infatti, se andiamo a vedere proprietà, tabella armatura, andiamo su azioni, vedete qua c'è una azione Python. Questa azione Python io l'ho chiamata selezione, tanto è vero che, come ho fatto vedere poco fa, col tasto destro mi compare come azione selezione. Andiamo a vedere come è stata creata. Bene, come tipo di eh, azione è Python. Qua la descrizione posso mettere quello che voglio, io ho scritto selezione, così mi ricordo a cosa serve. E qui sotto vi è questo piccolo script in Python, come vedete le uniche cose da cambiare sono qua bisogna mettere il nome del layer che contiene la geometria nel mio caso è .pil altra modifica da fare è qua sotto qua bisogna mettere l'identificativo della, eh, della tabella che contiene la geometria questo secondo, tra parentesi, che è l'azione che prenderemo da qua, va messa eh, l'identificativo della tabella armatura. Praticamente questo pk id della tabella armatura deve essere uguale al pk id della tabella che contiene la geometria. Fatto ciò è molto semplice. Praticamente questo script non va altro che fare questo uguaglianza e selezionare la futures. Molto semplice. Tutto qua. Come vedete funziona egregiamente. Che dire. Grazie Andrea. Alla prossima.